Niente, la solita pubblicità Che c'è amore? Niente, vado a farmi un bagno Va bene amore, basta di farvi un uomo. con te ti lavoro la schiena i capelli e eh... Ciao ragazzi, tutto a posto, non vi preoccupate Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche E mi piace no? Ah vero, aspettavo, mi piace, mettete mi piace Mettete il mi piace, ciao